per rispondere a questa domanda dobbiamo distinguere due tipi di sicurezza una la sicurezza che non siano nocivi e su questo ci sono ricerche che dicono che è assolutamente sicuro e ricerche che dicono che è assolutamente dannoso la verità dove sta solitamente sta nel mezzo così dicono però non essendo un fisico non posso risponderti il consiglio che ti do è che se è una cosa la sicurezza alla salute delle persone che ti sta particolarmente a cuore forse esistono altri materiali con meno dubbi se invece parliamo di sicurezza alle frazioni in quel caso anche gli infissi in pvc permettono di raggiungere gradi di sicurezza cioè molto elevati posso trovare infissi in pvc classe 1 classe 2 e classe 3 di resistenza alle frazione infisso in pvc avrà una ferramenta adeguata a questo tipo di sicurezza e anche un vetro adeguato l'importante è non accedere con le dimensioni soprattutto negli infissi blindati perché avendo già un vetro molto pesante e il profilo più debole di suo rispetto ad altri materiali fare magari aperture non troppo alte ante intere non troppo grandi in modo che ti permettono di avere un infisso duraturo nel tempo senza continua regolazione ecco per farsi consigliare in qual è la dimensione giusta qual è il tipo di, di sicurezza giusta il tipo di infisso in pvg giusto occorrerebbe un consulente molto preparato che purtroppo dall'altra parte è sempre quello che ti deve vendere finestre quindi c'è un evidente conflitto di interessi ti consiglierà più facilmente quello che fa comodo lui. E proprio per questo motivo ho creato un servizio di consulenza con Sistema Bisacchi dove possiamo aiutare tutti quei clienti solo in quei casi dove non vendiamo direttamente alle finestre. Magari se abiti lontano dalla Bisacchi e quindi non ti possiamo servire, a quel punto ti posso dare dei consigli veramente disinteressati su quale soluzioni è meglio dotare nel tuo caso specifico. Se vuoi saperne di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata dove ti aiuterò appunto nella scelta. Ciao e ai prossimi video.